A questo punto, ragazzi, quando avete questa schermata dovete premere eh, X per accettare premete il tasto Touchpad e vi suicidate Ovviamente quando avete la schermata nera che vi dice Caraccio Piano dovete accettare, insomma Era quello il senso E a questo punto, l'unica cosa che dovete fare è entrare nella base operativa con l'auto del vostro amico eh, Ho ricaricato il video perché mi sono accorto che... Eh, non avevo detto quel piccolo dettaglio e qualcuno eh, continua a sbagliarsi però io davo per scontato che fosse eh, comprensibile però vedo che tanti non riescono neanche a ricordare un glitch di ieri figuratevi se vi ricordavate, vi ricordavate uno del de mese e mezzo fa comunque il glitch è funzionante, spero che adesso siate riusciti meglio a capire visto che vi ho specificato, specificato che dovevate premere il cazzo di tasto X per accettare il messaggio. Quando avete mm, preso l'auto del vostro amico, se uscite dalla base operativa vi farà scendere, non vi preoccupate, basterà che riavviate l'applicazione e l'auto comunque sarà vostra. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.